Tutankhamon, dopo oltre 3.000 anni, continua a far parlare di sé. Un altro mistero, è stato risolto, con l'aiuto della scienza, e dell'attuale tecnologia. Nel 1925, Howard Carter, scoprì, dopo aver rimosso la mummia di Tutankhamon dal sarcofago, un pugnale, con la lama in ferro. Il pugnale, Custodito al Museo Egizio del Cairo, è lungo più di 34 cm, ed è accompagnato da una meravigliosa custodia intarsiata in oro. Custodia, che nonostante il materiale di cui è fatta, non è l'oggetto più prezioso di questo antico manufatto. La vera rarità, è il metallo con cui è stata realizzata la lama, il ferro. Il ferro, ai tempi degli antichi egizi, era considerato più prezioso dell'oro. Sebbene gli antichi egizi fossero consapevoli della provenienza meteoritica del ferro, e lo ritenessero di grande valore per la produzione di manufatti preziosi, come attesta un geroglifico dal significato ferro caduto dal cielo. La questione sull'origine terrestre, o extraterrestre del ferro della lama del pugnale di Tutankhamon, è stata oggetto di dibattito fra gli esperti per quasi un secolo. La scoperta nel deserto egiziano del cratere Camille, un piccolo cratere da impatto meteoritico. Riapre il caso sull'origine della lama in ferro. La ricerca scientifica italo-egiziana, avviata nel 2014, e coordinata da Daniela Comelli del Politecnico di Milano, nel maggio del 2016, ha chiuso il caso. Il risultato è pubblicato nel numero 7 della rivista Meteoritics e Planetary Science. L'analisi condotta con la spettrofotometria XRF ha permesso di determinare la composizione chimica del ferro della lama. Contiene concentrazioni di nickel al 10% e cobalto allo 0,6%, molto più alte di quelle presenti in oggetti in ferro fatti con ferro da cava e realizzati con la tecnologia precedente alla tecnologia del XIX secolo. Mistero svelato la lama del pugnale, di Tutankhamon, è di origine extraterrestre, ed è stata forgiata utilizzando ferro proveniente da un meteorite. Questa ulteriore scoperta, ha messo in evidenza, come gli antichi egizi conoscessero la lavorazione del ferro, almeno mille anni prima dell'inizio dell'età del ferro, ed apre, inoltre, la strada a nuove ricerche per comprendere l'evoluzione della metallurgia nell'antico Egitto.